Up next, we have Dr. Marco Tomaselli. It's a little bit of difficulty. Turn around. là ah, grazie. si sì, si sì, sali pure. Qualcosa dalla parte alta, quindi la testa è fuori asse, verso destra. Sicuramente cranio, mandibolari o cervicali che ci danno sicuramente questa difficoltà di movimento. Vieni giù per piacere, Vieni qui, Seduta, qui forte forte benissimo ma li stringi i denti forte forte eh? spingi in alto eccolo là vedi tutta la muscolatura della mandibola molto in difficoltà mantieni 1 e 2 forte forte ok mantieni 1 e 2 forte forte ok 1 e 2 forte forte 1 e 2 forte forte bravissimo spingi in alto per piacere va bene lascia spingi di lato okay. qui non abbiamo niente ti faccio vedere per una volta spingi in alto, ok, ora ruota tutto, spingi in alto e qua cedi completamente, pancia su faccio venire un pochino fuori dal lettino, guarda, ti guido io, vai vai ancora ancora, ancora ancora ancora, ancora, apri la bocca, apri, chiudi, apri, chiudi, Occhio a sinistra, eccolo là, morbida, guarda a destra, eccolo là. Lasciati sollevare, lasciati sono sollevando. Sì. vieni pure dentro. Spingi verso l'alto ci sono. dritta, ruota, spingi verso l'alto, benissimo, mantieni per piacere la guida qui, non ce la fai, spingi in alto e mi sa che non ce la facciamo, allora, facciamo così, solleva le gambe, okay. spingi in alto, <ride> vedi <Vedete> la differenza? <ride> Eccola, va bene, sei fortissimo. Mi dai per piacere quella questo braccio. Spingi in alto, prendi aria, trattieni là dentro, Spingi il braccio. Va benissimo. Ok, va benissimo. Lascia giù, grazie. prima di qua eh? non stringere i denti sono un pochino più nervoso mi spiace il piede sinistro un po di meno, vedi? Metti la mano sulla fronte perché sciola tutta, ok? Ok, vedi che adesso ruota perfettamente, non è un caso. Ti faccio mettere guarda, no? Ci sono delle zone dei punti riflessi di kinesiologia applicata per quanto riguarda eh, i riflessi a livello emozionale, ok? No, oh, sei arrabbiatissimo, non sbagliato. Concentrati su qualcosa che ti fa un po' arrabbiare in questo periodo, ok? Il lento, il lento. C'è più. Scusa. C'è una bella dismetria, eh? la pelle può scrocchiare vedi un po mm. ecco fatto sentite vedi un po c'è eh? tutto il connettivo che si incastra con tutta l'aria nel mio portano perfetto sul fianco verso di là per piacere attenzione, ti guido e guido completamente okay. Okay. andrò forte le mani qui mm -hmm. sentire un bel clic, ok? morbida no, completamente grazie morbida anche qui sentire un piccolo clic, morbida ecco fatto eh? fatto male? bacia eh? in su due saluto il piede per mi dai la testa, mamma, fai un bel respiro, butta, bravissima, questa era più noiosa, no? mamma, okay. sollevo un attimo, prendo i capelli, L ultima, morbida, bravissima, okay. bravissima, sì, sì, vai, Girati verso allora, lì. Vediamo intanto come gira, girati molto bene. Sì. <ride> benissimo, ok? Vedi, da tutti e due lati. Mm. E ti chiedo cortesemente di risalire la sopra. Ora ti aiuto con i piedi. Perfetto, e sei perfettamente, perfettamente centrata, va bene? La testa non è più angolare laterale, verso destra è perfettamente in linea, ok? Vieni giù Siediti un secondo avevamo fatto un altro test ti ricordi? Dai le braccia, spingi in alto stringi i denti in alto e non c'è di più. Va bene? <laughs> Perfetto. Grazie mille. If you made it to the end of the video, guys and girls, thanks for watching and don't forget to subscribe for more.